la trasmissione stai trasmettendo dal vivo cari amiche ed amici qui il vostro santa chan che trasmette per la prima volta come dice il titolo come dice e faccio questa live a sorpresa perché ho il tempo magari non la seguirà a nessuno ma è la prima live che faccio e vi dico abbonatevi Abbonatevi, abbonatevi, dovevo partire così sin dall'inizio. Abbonatevi perché avete l'opportunità di farlo. Grazie a tutte e tutti voi che mi seguite, voi vi potrete abbonare al mio canale Sant'Enchan per aiutarmi ad andare avanti. Quindi abbonatevi al mio canale. E poi mi raccomando, da ora in avanti ci sono le Super Chat che mi potrete anche appoggiare con le Super Chat e gli stickers perché mi aiuterete moltissimo e quindi abbonatevi abbonatevi al mio canale faccio questa live proprio per dirvelo e adesso metto anzi eh, dovrei duplicare questa pagina duplichiamola perché io metto nella community del mio canale di youtube questo video Prima lo devo mettere in una lista di riproduzione aciderbola che casino però è così cari amiche e cari amici il successo non si costruisce dall'oggi al domani io il 20 febbraio 2018 ho perso le monetizzazioni per le 4000 ore ma adesso le ho recuperate e non solo e voi vi potete abbonare al mio canale capito vi potete abbonare al mio canale. E quindi vediamo un po', selezioniamo la playlist. Ecco fatto. Selezionata. Abbonatevi, mi raccomando, mettiamo altro. Mettiamo contenuti Eh, voglio mettere vediamo un po che casino sto facendo comunque vi ringrazio tutti tutte e tutti ecco qua che casino di live tutto fatto in diretta Che non riesco a mettere la descrizione. Ecco, facciamo così, cancelliamo qualcosa. Qualcosa si doveva cancellare. Ecco, rifacciamo. Scusate, sto in una fase critica. Comunque, vi ringrazio a tutti della vostra comprensione. Questa è la mia prima live. Ho messo troppi spazi nella descrizione. E, e adesso dettagli che, che ci occorre, ci occorrono. Vediamo un po', dobbiamo impostare i tag. Ecco fatto poi data di registrazione oggi località roma e facciamo eh, no non voglio che solo gli abbonati al canale invino messaggi perché altrimenti eh, ho fatto allora ciao giorgio Scanu, come va lasciate il like sentena, abbonatevi ho condiviso ho condiviso con i soci di flaco e su facebook ho capito io ci provo grazie mille ciao garibaldi ciao simone ti aggiungo come moderatore della chat ciao simone garibaldi ciao giorgio scanu simone garibaldi dunque vediamo un po qua playlist scusate tutto sto casino vediamo un po questa è proprio la, la mia sperimentale la mia se potete mandarmi adesso c'è uno spettatore mi sembra vediamo un po Ecco qua io ho lanciato la mia campagna abbonamenti quindi questo prendetelo come un video di prova, eh, però ecco, ho voluto mettere i metadata così subito. Eh, purtroppo ho la connessione lenta. Ecco adesso sto divulgando nella mia sezione, community così la gente sa che gli arriva la notifica anche se sto trasmettendo ormai da sono raggiunto da due spettatori e la cosa poi ho ricevuto la notifica una notifica vabbè lasciamo stare le notificazioni c ho due like e un dislike e sono già famoso ho i dislike allora eh, cara amiche ed amici eh, vi dico che se volete mandarmi delle super chat delle mh, poi io devo vedere perché devo studiare ancora io non so che cosa sia mettere a, a fuoco con intelligenza o progressivo perché mia madre mi ha comprato due settimane fa un mese fa non so questa macchina fotografica che è una sony cybertech dsc w830 con una risoluzione forse non si vede di 20,1 megapixel guardate se si mette a fuoco e con eh, 8 hits di ingrandimento c'era anche da 20 hits ma mi sembrava troppo perché ho avuto esperienza con una vecchia filmatrice del 2010 che in pratica non mettevo eh, mai a fuoco così tanto e qua dice entrando nel menu zoom digitale intelligente oppure preciso e io non, non so, intelligente o preciso, quale possa essere la differenza. Poi gli ho messo una targhetta di memoria micro SD di, di 2 gigabyte perché non ho per comprarla. Allora faccio video o di 12 o di 24 minuti, ma in VGA li posso fare di 48 minuti comunque non vale la pena avere un fior di camera così per fare in bugia e, e anche le foto le posso fare in distinta risoluzione certo se le faccio in 20,1 megapixel le fa ne faccio 120 di foto se invece le faccio in eh, 2 megapixel ne posso fare 3000 A tutti lo mando poi sta a loro tutti quelli che seguono pure me grazie giorgio scanu allora dicevo devo studiare qual è la messa a fuoco intelligente o automatica grazie mille giorgio scanu poi dovresti seguire il mio consiglio consiglio giorgio scanu dovresti eh, pubblicare video pubblici e eh, non ti preoccupare quelli che, che falsificano eh, i profili anche con me ci hanno provato però non ti devono demoralizzare e poi devi fare video più larghi di 5 secondi capito eh, altrimenti chi, cioè, youtube non ci può mettere la pubblicità non li consiglia che sono video di due secondi tu hai potenziale per fare dei video eh, anche di cinque minuti falli non necessariamente di cinque ore ah, ok qualcosa di particolare anche e eh sì fai fai tutto quello che vuoi ma ma non li fare di due minuti eh, cioè di minuti di tre secondi 2... il tempo di aprirli che già si chiudono e eh, così non sta bene non, non si capisce niente in modo particolare eh, volendo invece devi devi fare dei video che si possa eh, che si possano capire poi io ho iniziato a e mi raccomando abbonatevi al mio canale eh, ho iniziato a eh, mettere i sottotitoli in in tutti gli idiomi e io ho visto Peccato che non vi posso fare vedere lo schermo che mi stanno seguendo non solo dall'Italia il 38,2% gli ultimi 28 giorni, ma anche dal Canada 7,8, Stati Uniti 2,1 Spagna 3,0,3. Ma le lingue negli ultimi 28 giorni allora mi hanno seguito eh, in inglese. 95 persone, in italiano 95, si vede che ci sono degli ipoacustici che mi seguono, in inglese nel Regno Unito 14 persone, in francese 13, in indonesiano 9 persone hanno generato una media di 2,11 secondi, 2 minuti 1, 11, in vietnamita 8 persone con un promedio di 3 minuti, in russo 2 minuti e 52, 6 persone, 5 persone in arabo. Che mi hanno seguito per 35 secondi, inglese di Canada, inglese Stati Uniti, Portoghese, Turco, eh, Etiope, inglese dell'India, Spagnolo, Spagnolo Stati Uniti, Croato, Ebraico, Giapponese, Coreano, olandese, slovacco, thailandese, Afrikaner, Azerbaigiano, cieco Spagnolo, America Latina, finlandese, norvegese, rumeno, cinese e tedesco questo negli ultimi 28 giorni negli ultimi sette giorni mettendo i sottotitoli in alcuni video mi hanno seguito eh, senza nessun sottotitolo 875 persone ma in eh, inglese 49 eh, italiano 35 ci saranno molti sordi che mi seguono con tutto rispetto parlando in inglese del regno unito 9 persone francese 8 persone indonesiano 8 persone inglese canada 4 persone russo 4 arabo 3 portoghese non vi sto dicendo il tempo di visualizzazione, ma eh, vietnamita 3 persone, 2 minuti 5 di promedio, eh, croato 2 persone, eh, coreano 2 persone, turco due persone, eh, Etiope, una persona, Azerbaigiano, una persona, inglese dell'India, una persona inglese stati uniti una persona olandese una persona norvegese una persona o visualizzazione slovacco una persona thailandese una persona cinese una persona che significa questo che se voi mettete eh, i sottotitoli in molti idiomi dei vostri video vi seguiranno un sacco di persone ciao pippo come stai mi raccomando, abbonatevi se potete, mi supporterete molto. Io sono otto anni che sto su YouTube. Però ormai eh, il mio materiale si deteriora, incluso il computer. Eh, eh, se no, dovrò abbandonare perché non ho risorse. Allora, se potete, pagatevi una chat, una super chat, gli stickers, anzi, pagatemi. E se no, regalatevi un abbonamento. Io ho seguito i suggerimenti di YouTube e quindi un abbonamento mensile costa meno di 4 euro. Insomma, è come un caffè al giorno, come dice Flaco. E quindi mi, mi supporterete perché perlomeno c'è un piccolo ritorno economico. Poi vi ringrazio essere in 4-5 adesso a seguirmi. E quindi che dire sono molto felice e molto contento di avere così persone così tante persone in live anche se da un momento o un altro dovrò tagliare la live perché è pomeriggio c'è delle cose da fare comunque vediamo un po i commenti ultimamente mi ha commentato un mio amico ha commentato i, i post eh, che ho messo nella community youtube mi dice che più aumenta l'abbonamento più aumentano i privilegi degli abbonati io non so come funzionino gli abbonamenti e quali privilegi debba concedere come si fa quindi perdonatemi se voi vi abbonate con il massimo degli abbonamenti io dovrò studiare cosa fare allora io sto bene pippo anche sono contento che anche tu stai bene giorgio Scano. non è che bisogna per forza abbonarsi è già tanto che mi date un like e mi commentate i miei video e partecipate della diretta e poi è già tanto che condividete i miei video quindi io se continuate così sono contento e se continuate a vedere i miei video vecchi ma se mi aiutate mi fate un favore naturalmente però non voglio che vi sentiate obbligati a abbonarvi al mio canale lo ripeto che comunque il traduttore che poi tradurrò a quanti più idiomi possibile questo video tradurrà anche abbonat abbonamenti abbonati abbonati in questo modo magari ci sarà qualcuno che dall'estero ab si abbona al mio canale perché mi, con le traduzioni dei miei video mi stanno seguendo sempre di più persone dal vietnam dalla thailandia dalle filippine dall'indonesia dall'indocina da Giacarta. Da Malibu, è incredibile, e poi ho dovuto iniziare la diretta con 20 minuti di ritardo perché non mi partiva il mio vecchio computer che si sta sempre attualizzando. Anche se Windows 7 non conosce attualizzazioni, mi ossessiona. Mi tormenta dicendo che ci sono attualizzazioni in corso. E poi se io tratto di annullare con l'amministrazione di, di risorse, l'attualizzatore di windows 7 si blocca se congela il computer che lo devo riavviare quindi non so qualche abbonamento mi consentirà di, co di cambiare computer almeno non ho ricevuto messaggi da eventuali sponsors perché ho messo le mail commerciali ma non mi ha scritto nessuno per il momento e comunque non so se ho tanti abbonati come costantino ru o di più ma per il momento si vede che il mio canale non è considerato interessante a chi cerca dei testimonials e poi io non mi sono iscritto a nessun sito eh, per probabili testimonials come io so che tipo social blade ci sono dei siti che uno si registra e poi i eh, chi cerca un partner commerciale lo raggiunge io spero che l'audio si senta bene perché c'è un microfono analogico. Una volta ho messo lo spinotto nell'entrata nell de, della cuffia e non si è registrato per mezz'ora. Ho dovuto tagliare mezz'ora di video. Si è seguito in tutto il mondo? Sì, forse questo è un bene per la divulgazione del mio canale ed è un male perché punto eh, troppo dispersivo poi i, gli sponsor non sanno eh, che pubblicità mettere o youtube quindi mi raccomando abbonatevi al mio canale o comunque chiamate delle persone che si possano abbonare al mio canale e eh, dai devo guidare che è arrivata mia moglie buon proseguimento Buon proseguimento, Pippo. Mi raccomando, stai attento, eh, mascherina alcol gel, distanziamento sociale, perché ancora non siamo usciti da questa fase critica e penso spero di no, ma penso che appena usciamo da questa fase critica, ne entriamo in un'altra. E a me mi accompagna da tutta la vita la lettura. Quindi, eh, se state in casa, leggete molto. Guardate, io che da fin da giovane. Sono sempre stato molto in casa, guardate i libri che ho letto. Di là c'è un altro mobile pieno di libri. Quindi per me questa cosa non è una grande novità, non mi piace dover stare chiuso in casa, ma altrimenti che cambia per me? Che cambia, capito? Quasi nulla. Guardate di qua, di là, tutta la stanza piena e molti libri li ho dovuto lasciare, li ho regalati in biblioteche e fondazioni culturali. e quindi mi raccomando non giocate col fuoco distanziamento sociale nei mezzi aprite una finestrella se viene qualcuno in macchina aprite una finestrella non giocate col fuoco capito e poi io risponderò a dei commenti ma mi raccomando andate a vedere anche i video e le foto che io metto nei miei post della community e poi vorrei fare delle live e delle pubblicazioni nella community per gli iscritti iscrivetevi al mio canale abbonatevi al mio canale per gli abbonati voglio fare delle, delle live delle premier e eh, forse dovrò fare una premier solo per abbonati in modo che si incentivino le persone a abbonarsi ho tolto dei video da qualsiasi piattaforma e li ho messi nelle piattaforme monetizzate perché sono i video più visti e poi vorrei fare dei post in community tanto video come foto solo per gli abbonati e eh, de delle live per tutti ma le chat solo per abbonati in questo modo incentiverò qualcuno ad abbonarsi certo ho ancora pochi iscritti perché se un 10 dei miei iscritti mi segue nelle live non sempre un eh, 10 per cento degli iscritti si abbonerà al mio canale quindi su 2.100 persone no forse meno del 10 per cento forse un 1 per cento forse 21 persone si abboneranno però se si abbonano almeno con 5 euro al mese pago tutte le mie spese e poi che dire visto che, che ci sarebbero tanti argomenti dei quali vorrei parlare però mi seguono sempre meno persone è iniziato con, con un botto questa live e adesso invece termina che, che non è tanto un botto vediamo ciò quanti scritti nuovi ciò io vedo sempre iscritti. Appena c'ho un iscritto nuovo mi, è, mi iscrivo anch'io. Se io potessi mi abbonerei, ma sono disoccupato per quello conto sugli abbonamenti, capito? E negli ultimi 90 giorni non ho avuto nessun iscritto, vediamo intera durata. Perché ogni tanto io vado a vedere 3-4 mesi fa o 3-4 anni fa e c'è un, un iscritto nuovo allora ricambio e eh, YouTube non ti informa subito delle attualizzazioni, eh, questo è il neo di, di YouTube, capito? E quindi una volta ho visto fino a, agli inizi del mio canale, c'erano molti abbonati che io non, non avevo ricambiato, purtroppo contenuti vediamo contenuti perché non sono più video sono contenuti dal vivo ecco questa live ha fatto 12 visualizzazioni almeno quello che riporta qua e da quanto tempo sto da 26 minuti facciamo mezz'ora e poi taglio adesso Ho tre spettatori in linea siete molto gentili a seguirmi a mettere like eh, io non vorrei essere così dispersivo. Poi ho molta paura, de, non per me, ma per mia madre le persone che conosco, che questa, che questa COVID-19 possa avere delle varianti e trasformarsi in qualcos'altro addirittura. Quindi stiamo facendo un vaccino trattando di inseguire. Buona, buona, buon tarde, amica, figlia Dotodo Poderoso. se moderadora della chat, amica, come potete vedere, ho un'amica che è brasiliana, perché ho messo i sottotitoli in brasiliano. Quindi un suggerimento che faccio a tutte e tutti voi è di mettere i sottotitoli in quanti più idiomi possibili. Capito? Un suggerimento che, che vi faccio è di mettere i, i sottotitoli in tutti gli idiomi. Così vi seguono da tutte le parti del mondo, aumentate gli iscritti anche se figlia dotò do Todo poderoso mi segue ormai da molti anni, forse cinque. Grazie a tutti, da live per mio. Obrigado, figlia dotò do Todo poderoso, dios te bendiga E se potei abonate a mio canal, mi aiuteria moltissimo soy desempleato, desoccupato. grande abrazo también para parati eh, si potesse si potesse abbonate a mi canal subscribite a mi canal eh, non so come si dice in portoghese sono scritta Bien, me me alegra muchísimo, querida amiga mi querida amica dell'alma if you can subscribe to my channel se vostri se iscrivetevi no eh, al mio canale subscribe al lato del bottone al lato del uh, bottone iscrivetevi Linda Rio de Janeiro, io hice vacaciones de niño. In un video te harò vedere le foto eh, al lado del botón eh, eh, inscribirse. Hay también abbonarsi, una suscrizione mensuale. Me aiuterías mucho perché soy desempleado. Y si podéis mandarme una super chat o un stickers bueno los stickers son paragonados y así 6 e già 30 minuti 30 minuti che vengo tenendo quattro spettatori quattro spettatori che mi seguono fedelmente e vediamo un po qua che mi dice il contenuto quante visualizzazioni ho fatto con questo video 16 visualizzazioni di solito arrivo a fare anche eh, 46 visualizzazioni in un'ora circa in un'ora e mezza e poi aumentano quindi non so quanto tempo posso registrare adesso un momento che ho qualcosa da fare Echo mi qua. Hello, Stello. How are you, my brother? I hope well. You are now mo chat moderator. Uh, I hope you are well. Please stay home. Stay safe. You are chat moderator, dearest friend. Stello H. Vedete un'altra persona che si somma, vabbè che a lui lo conosco da molti anni. Ma voi potrete avere un 20-30 per cento di abbonati in più o di eh, iscritti se solo eh, traduceste i video più importanti, magari gli ultimi, eh, nel vostro in tutti gli idiomi. Io alcuni video li ho sottotitolati in 140 idiomi che sono riuscito a, a farlo in più di un'ora però dopo mesi i risultati si vedono perché arrivi a avere due o tre visualizzazioni per idioma intere e ti danno ore di visualizzazione eh, visualizzazioni ed, ed anche iscritti if you can please eh, subscribe to my channel eh, stelo age Uh, you can help me with a monthly uh, payment and uh, if you want uh, super chat me uh, because i am unemployed so please subscribe uh, vediamo Uh, e eh, so i will you eh, let uh, understand what is a meaning for uh, subscribe if you want to know how to su subscribe to my channel se volete sapere come iscriverti al mio canale go here go to this link Go to this YouTube link and you will subscribe to my channel, poi vi metterò in descrizione. Anzi, lo faccio adesso. Come iscriverti al canale. Come iscriverti al canale. Ecco, no, c'è già nella descrizione. C'è già nella descrizione. C'è già nella descrizione. Voi andate nella descrizione. e Sapete come iscrivervi al, al canale. Eh, quello che devo fare è cambiare. Eh, cambiare niente, è già tutto lì in descrizione. E quindi mi raccomando, seguite questo link che io avrei dovuto mettere all'inizio del, della chat perché adesso so che eh, molte persone non guardano al minuto 36. Però lo condividerò nel, nelle reti nelle reti sociali. C'è un link che proprio tu fai link lì e ti puoi abbonare al mio canale. Eh, questo virus mi spaventa dicevo perché ci sono varianti sempre più pericolose e eh, eh, speriamo di fare il vaccino a tempo ma non si sa poi se questo vaccino servirà a qualcosa o magari magari non servirà a nulla io spero che servirà a qualcosa poi per il momento c'è solo uno spettatore vorrei vedere quante visualizzazioni ho fatto 16 e oggi è una partecipazione un po scarsina mi sembra sono tentato di, di tagliare questa questa live perché già eh, già già che mi seguono già che mi seguono è successo un casino qua vediamo un po vediamo un po monetizzazione la voglio monetizzare questa no come disattivata è attivata è attivata la attiviamo è chiaro e pensa partiva partiva la live disattivata la, la, la monetizzazione ma guarda un po che mi combina youtube eh, che sa che e, e poi eh, eh, dettagli partiva disattivata la monetizzazione hai capito meno male che me ne sono accorto il tempo meno male che poi non è che mi pagheranno subito però c'è uno spettatore in linea due spettatori a chi diamo il benvenuto forse qualcuno che si riconnette le immagini sono prove inconfutabili sono più attendibili, così ho più visibilità. Se no mi credono ancora un fake, ora non posso troppo. Casino, sai. San, la prossima live entro. Ora so usare Stram Yard. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, carissimo amico. però mi raccomando, Giorgio Scanu. Se vuoi abbonarti al mio canale, eh, devi fare clic qua. Adesso mi sono perso il link comunque si apparirà una finestrella con eh, con tutte le opzioni ecco qua visto giorgio scano ecco qua caro amico giorgio scano vai a questo link tranquillo che me l'ha dato youtube non è un link taroccato e con questo link tu ti puoi abbonare al mio canale capito e adesso vi devo lasciare 40 minuti e, e 40 minuti poi metterò come trailer per gli abbonamenti eh, questo video questo video capito questo video Adesso si oscilla, oscilla fra un partecipante e zero partecipanti. 40 minuti mi sono stancato. Sono le 17:34. Me ne vado a leggere, a leggere e a recitare mantra bruciando incenso. Allora vi saluto. Mi spiace che adesso voi siete voi siete in due e io potrei continuare avanti altri 10 15 minuti ma visto che siamo soltanto sperimentando 8 20 visualizzazioni visto che poi ne avrò molte di più mettendo i sottotitoli ma visto che nessuno di voi mi dice no rimani parlaci di questo parlaci dell'altro non mi resta che salutarvi dicendo a tutte e tutti voi abbonatevi il link lo metterò anche come commento messo in, eh, in risalto del mio dell'abbonamento al mio canale mi aiuterete moltissimo perché io sono disoccupato la prossima volta partecipate con le super chat e i super stickers da abbonati ci saranno degli stickers che sono una bontà ma sono una sorpresa riservata soltanto agli abbonati perché altri non li potranno vedere e in più a seconda del vostro abbonamento avrete un simbolo di riconoscimento di colore diverso comunque san sto condividendo pure su messenger grazie carissimo amico qua ti ricordo un'altra volta di fare clic qua almeno per dare un'occhiata a quanto costano gli abbonamenti eh, poi non sei obbligato ad abbonarti, naturalmente nessuno di voi lo è. Comunque adesso siete in tre, eh, non so chi di voi mi segue. Forse YouTube, che ogni tanto oscilla nel numero di, di persone che mi seguono, che non mi seguono, eh, accedono a così alla, alla, alla live casualmente se ne vanno subito comunque non è aumentato il numero di visualizzazioni deve essere un problema di youtube a comunicarmi quanti mi seguono perché c'è sempre 20 visualizzazioni o almeno 20 persone che eh, due o tre alla volta entrano e escono comunque guardate eh, siccome io ho finito gli argomenti non voglio approfittarne del vostro tempo faccio entrare gabbo se vuoi chi è gabbo ok io adesso guardate eh, eh, non voglio continuare a parlare a vanvera poi quanti di voi mi hanno eh, seguito fino adesso potranno rivedere questa live dall'inizio quanti non l'hanno visto dall'inizio logicamente quanti non l'hanno visto per niente voglio dire già so inizio essere stanco eh, la vedranno dall'inizio eh, non so voglio fare qualcosa di costruttivo quindi non aumentano le visualizzazioni della live siete sempre gli stessi che magari per problemi di connessione mia o vostra entrano ed escono ma ho sempre 20 visualizzazioni quindi posso continuare altri 20 minuti e stiamo sempre tra di noi mi dà molto piacere ma era per annunciarvi questa live che vi potete abbonare e mi potete mandare i super chat e gli stickers che sono molto personalizzati e che vi piacerà utilizzarli se vi abbonate se conoscete qualcuno che si possa abbonare a pagamento al mio canale convocatelo perché mi aiuterà moltissimo avere un abbonamento al mese per pagare tutte le mie spese almeno rinnovare il computer del 2010 la filmatrice del 2010 che non mi funziona più se non la connetto al televisore cellulare del 2015 ma un modello del 2014 insomma io a volte mi filmo con questo cellulare nokia asha 302 Che è stato comprato alla fine del 2013 ma è un modello del 2011 3,2 megapixel di camera davanti non ne ha ne ha solo dietro 640 x 480 lo devo editare ci metto un mucchio di tempo l'edizione dura il doppio del tempo di quanto è largo il video lo posso editare in eh, 960 x 720 perché non perda la, la, perché non si sgrani e come dire c'è un parco tecnologico mo molto vecchio da rinnovare e vi ringrazio di tutti gli sforzi che fate per seguirmi vi ricordo ancora una volta abbonatevi abbonatevi abbonatevi please subscribe to my channel ma adesso uh, mi, mi raccomando farò dei video magari li pubblicherò in premier dove lo stesso voi potrete partecipare con una super chat e con eh, l'abbonamento ma ecco ecco qua hai capito giorgio scanu io non voglio farti pressione se non ti puoi abbonare tu eh, fai abbonare qualcun altro magari eh, che mi voglia aiutare diffondi questo link di abbonamento fra i tuoi amici più che il link di questa live e magari qualcuno si abbona fra le migliaia di persone alle quali arriva eh, il link io ho trattato di vari argomenti in tutti questi anni nei miei video e spero di poterlo continuare a fare nella forma in cui ho fatto in modo eclettico senza dedicare del tempo ad un solo argomento ma finché dovremmo andare in giro con questa roba qua con questa mascherina non è che potrò fare molti video all'aperto come ho fatto fino adesso comunque se vorreste guardare dei miei video fatti fuori all'aperto guardate eh, cercate nel mio canale spesa e troverete molti video dai quali parlo all'aperto perché molti mi dicevano negli anni passati ma perché ti filmi sempre in casa sempre nella tua biblioteca perché non ti filmi da fuori e io ho fatto molti video filmandomi facendo la spesa addirittura facendo dei consigli eh, eh, e poi cercate anche colazione pranzo cena merenda nel mio canale e prima di sapere che si stessero in mut bang io facevo dei video consigliando eh, facendomi eh, filmandomi e mangiando. Quindi ho fatto dei bang senza sapere che cosa fossero i bang quando ancora non si usavano. E voglio arrivare fino ai 50 minuti, vediamo se ci riesco. Comunque mi raccomando, guardate nel mio canale, cercate spesa, uscito di casa, pranzo cena colazione merenda perché troverete molti video interessanti soprattutto i miei video più interessanti sono stati fatti dal 2013 al 2016 ve lo dico io che vi potrei dire guardate gli ultimi video o guardate quelli più visti quindi evidentemente sono i video più belli perché ve li raccomando io poi comunque se potrete aiutarmi guardate tutti i miei video quanti miei più video vi è possibile guardare naturalmente eh, io ricambio io ultimamente mh, come ho fatto negli ultimi ah, nell'ultimo anno e mezzo ormai nell'ultimo anno e mezzo io ho passato tutti i giorni almeno otto ore guardando e commentando e dando like per completo guardando per completo ai, ai video delle community che frequentiamo però adesso non lo posso più fare perché sto sottotitolando tutti i miei video io rispondo e guardo i video di chi mi commenta i miei video ormai raramente vado a guardare tutte le notifiche che ricevo perché sono centinaia al giorno se non migliaia di tutti i canali che ricevono notificazioni e non ho tempo per eh, per stare dando like dalla mattina alla sera Sin dalle 7 del mattino accendevo il cellulare, iniziavo a guardare video, a commentarli, a dargli like e poi ricevevo soltanto 20-30 commenti al giorno. Adesso non lo faccio più. Adesso rispondo solo a chi mi guarda i video. Raramente guardo qualche altro video che mi arriva la comunicazione. Ma chi guarda i miei video, gli commento il commentario e gli guardo i video e gli commento. Non ho tempo di guardare 200 canali al giorno come ho fatto durante tutto il 2020 perché sto sottotitolando i miei video poi appena sarò libero da questo sforzo immane di sottotitolare 1200 video allora ritornerò a guardare i video di tutti voi e allora vi saluto non so chi c'è in linea adesso sono due persone mi avete dato 4 like sono molto contento che mi avete seguito fin qui se potete guardate tutti i miei video io non, non ho nessuno stream yard nessuno obs nel computer e... e niente adesso qua vi devo lasciare vediamo di riuscire a mettervi un messaggio qua ma è un sogno innanzitutto vi ridò di nuovo il link vi dovesse servire per iscrivervi al mio canale e poi vi ricordo questa cosa qua amici se sul mio canale non c'è nulla di nuovo guardate come guardate commentate tutti i miei video vecchi che io rispondo perché mi sono scocciato che sempre io devo guardare i video di tutti e non tutti mi rispondono? Oppure io guardo il video di un canale che ne fa 10 in un giorno e mi commenta solo un video. Capito? E poi quest'altra cosa qua, potete riutilizzare i miei video perché li metto in Common Creative Attribution. Vediamo, lo scrivo pure in inglese. allora giorgio scanu e chi altro sta in linea grazie ma la live termina qua 50 minuti 52 minuti e 35 secondi abbonatevi al mio canale così potrete mandare le super chat super stickers io vi menzionerò sempre se vi abbonate al mio canale io vi sponsorizzerò il vostro più alto è l'abbonamento più alti sono i simboli che compariranno al vostro eh, nome vicino al vostro nome il colore cambia anche delle vostre cioè se vi abbonate mi sembra che voi in pratica avreste sempre una super chat la vostra chat sarà evidenziata di un colore a seconda di quanto pagate in abbonamento e Poi potrete mandare degli super sticker. Mi sembra, se vi abbonate senza pagare. Non so, ci saranno dei vantaggi. Io non conosco questi vantaggi. Perdonatemi se io non riuscirò a gestire bene gli abbonamenti perché sarà tutto nuovo per me. Comunque, vi lascio, non c'ho null'altro da dirvi: ho fatto 53 minuti, il numero di visualizzazioni è passato a 21 adesso, quindi ho dovuto fare 11 minuti per vedere aumentare di 22 visualizzazioni da 20 a 22 la mia live quindi non mi seguite in molti eh, vi devo lasciare eh. sono molto contento di essere arrivato a fare questa live di 24 minuti cioè 54 minuti ma adesso sono le è tardi 17.47 no io per le 18 per le 18 voglio essere libero Adesso devo mettere tutti aspettare che YouTube gli dia il formato alla live, mettere i metadata, condividerla per poi spegnere il computer, poi c'è la live di, di Flaco oggi, se la farà perché ieri non l'ha fatta. Se farà la live Flaco, e allora devo entrare nelle reti sociali adesso, fare tutto sto ambaradan, e diffondere la live, e addirittura nei gruppi di di telegram eh, e di instagram che ci sono c'è cioè un bot di youtube per diffondere i video ma quello che rende di più è sottotitolare ve lo ripeto ancora una volta sottotitolare i video in quanti più idiomi possibile e guardate dei tutorial in youtube per sapere come sottotitolare ciao ciao giorgio scanu mi raccomando ecco qua giorgio scanu lì c'è il link e poi youtube me lo dice se ciò degli abbonamenti o no per il momento 0 0 centesimi di dollaro o di euro e mi dice se ci sono delle entrate da super stickers dal super chat o da abbonamenti per il momento negli ultimi sei mesi 0 allora ho fatto 56 minuti Arrivederci. E mi raccomando, abbonatevi. If you can, subscribe to my channel. Bye bye. I see you later. Arrivederci. E mi raccomando, stay safe, stay home, state a casa, state salvi che ancora non è finito nulla e chissà se ne vedremo delle belle in futuro, spero di no. Ciao, ciao. Mancherebbero quattro eh, minuti per fare un'ora. Che dite, un'ora la faccio? Ci arrivo a un'ora? Un'ora, insomma, ti darei la la la. Mi sembra che con questo coronavirus stiamo giocando col fuoco. Perché chiudi, apri, chiudi, apri, la gente va da tutte le parti, la gente non sa che fare, la gente è impazzita. Eh, bisogna risguardarsi, non è finito nulla, non è che solo perché ti fanno la punturina che poi entra in circolazione dopo un mese, l'antigeno già puoi andare dove la gente scatarra, sputa, scoreggia eh, starnutisce, eh, lancia le flemme. Eh, veramente, eh, la gente vive come se non ci fosse un domani. Eh, fanno feste clandestine, fanno qualsiasi pazzia. E invece no, bisognerebbe, bisognerebbe eh, avere intelligenza, capito? non bisogna fare pazzie eh, bisogna, bisogna comportarsi e eh, che dire bisogna essere responsabili soprattutto nei confronti delle persone maggiori perché uno può dire vabbè a me che mi frega eh, tutti dicono così se mi succede qualcosa va bene non mi importa ma se succede qualcosa a qualcuno dei tuoi poi arrivano dei nuovi ceppi virali che colpiscono le persone giovani cinquantenni sessantenni quarantenni trentenni addirittura stanno morendo degli adolescenti in verità già da tempo morivano dei trentenni dei quarantenni verso cosa vogliamo andare incontro verso una catastrofe globale ognuno di voi che si mette a salvo è una persona meno contagiata anzi forse 10 20 30 persone meno contagiate e in questo modo, quelle 30 persone non potranno trasmettere altri 10, 20, 30, perché se no la diffusione del virus è non è aritmetica, è esponenziale. Da una si passa, come la tavola Fibonacci a 2, a 4, a 6, a 8, poi a 16, a 32, a, si arriva a 4.000 nel giro di pochi, di pochi giorni. E nel giro di poche settimane si arriva a 10.000 100.000 infettati nuovi o magari che ricadono perché uno si vaccina ma, ma non ha il tempo non ha il tempo di, di, di sanare e quindi mi raccomando non facciamo corbellerie eh, risparmiamoci inutili sofferenze responsabilizziamoci stiamo A casa stiamo bene e soprattutto stiamo a casa guardando i video dello youtuber italiano Santen Chan, abbonandoci al suo canale per aiutarlo ad andare avanti, pagando le super chat e gli super stickers che comunque vengono in omaggio, più paghiamo l'abbonamento. Eh, tanto poi traduco in inglese e in altri idiomi. Ciao, ciao. Adesso ho fatto un'ora e 28 secondi, 30 secondi. Vi lascio. Ciao. lascio gli ultimi secondi perché metterò delle schede a fine video e quindi qua potrete vedere se avete visto più il video fino a un'ora le schede a fine riproduzione ma durante tutta la riproduzione del video vedrete dei video consigliati ve lo dico adesso che il video è finito perché sono un genio e vi dico anche di iscrivervi a fine video perché sono un genio ciao arrivederci vediamo termina la live